Ciao a tutti sono Candida e benvenuti sul mio canale, nel video di oggi voglio presentarvi l'ultimo kit di carte che ho disegnato eh, che si chiama papavero, no come potete già immaginare chiaramente, e sto ultimamente disegnando dei kit eh, di carte, chi mi segue eh, lo sa, eh, dedicati sempre ad un fiore in particolare. Ho iniziato a fare queste carte perché quando è nata l'idea di fare l'album Flowers, cioè questo album dove sto facendo un tutorial per ogni pagina in modo da fare delle pagine un pochino più articolate e più belle, ho deciso anche nello stesso tempo di fare delle carte ogni volta con un tipo di fiore diverso così per dare movimento all'album in modo che alla fine sia un album con un'esplosione di colori e di fiori visto che ci avviciniamo verso la primavera, che eh, sinceramente eh, insomma ormai ci, ormai ci siamo, ma non vedo l'ora che arrivi soprattutto fine primavera, estate, perché io sono amante del caldo e quindi non vedo l'ora. Eh, e poi sono meteoropatica, quindi insomma il sole, il caldo mi permettono di uscire, mi piacciono i colori, mi piace, io mi trasformo completamente, non so voi, magari scrivetemelo. Però io veramente passo da, dal grigio, il nero, che metto anche nell'abbigliamento d'inverno. Di colpo poi passo a eh, colori bianco, esplosione di colori in tutti i modi. E questo si vede anche dalle carte, perché vedete che man mano i colori sono sempre più, più fluo, più, più brillanti. Però mi piace così. Poi ditemi voi se, se anche voi piace questa idea di, di cambiare un po'. Lasci oh, in questo momento sto lasciando il vintage con i colori un po' marroncino, eh un po' da parte perché d'estate mi piacciono i colori un po' più brillanti e allora vi faccio vedere il kit il kit di carte è formato da 12 eh, fogli A4 eh, da stampare fogli salvati ad alta definizione questo è il primo dove c'è una base la, i colori di base sono l'azzurro, il rosso e il bianco per questo kit ho proprio voluto fare un kit un pochino un pochino, un pochino diverso come colori quindi abbiamo il primo queste, vedete, vedete che ci sono delle strisce e qua c'è un disegno che si intravede sotto azzurro con sopra i papaveri il secondo foglio qua avete dei cerchi con degli uccellini e altri fiori rossi su questo, su questo sfondo damascato che riprende esattamente i colori che sono in tutte le carte quindi si abbinano perfettamente tra di loro Qui ho voluto invertire cioè ho fatto lo sfondo sul rosso con di nuovo queste cose che si intravedono questi disegni che si intravedono sull'azzurro che in questo caso sembra quasi un violetto e poi i papaveri sono solo disegnati con del panna ma quasi praticamente bianco per creare una pagina così diversa dalle altre. Qui ho messo i papaveri sul bordo con all'interno questo sfondo diverso ma sempre con i colori misti che richiamano tutto il pacchetto ci sono anche delle scritte questo foglio invece ha a parte i fiori di nuovo i papaveri su questo fondo damascato piccolino poi ho fatto un foglio a base azzurra con papaveri e questo vedete che è un pizzo dello, della stessa tonalità di blu con la scritta. Poi abbiamo una pagina dove ho messo delle righe per poter scrivere con questi pizzi e questi papaveri sugli spigoli. Questo può diventare, immaginate, già solo la copertina chiusa. L'ho fatto in modo apposta per poterlo eventualmente piegare utilizzare già così. O si possono prendere, strappare utilizzare le varie parti come voi sapete benissimo come utilizzarle, visto che state creando dei lavori con le mie carte che direi stupendi è poco qua ho fatto un pattern con ci sono delle farfalline l'unica cosa un po' vintage del kit, vedete che le ho fatte beggioline perché bianche sparavano troppo non mi piacevano, ci sono i papaveri e la scritta smile che in questo periodo è sempre meglio sorridere un po' perché siamo ancora in una situazione diciamo non proprio rosea e quindi è meglio se ci tiriamo da soli su di morale poi abbiamo le carte queste a sfondo più neutro No, vi faccio ancora vedere questa perché questa ancora ha un pattern con eh, i papaveri disegnati ma rossi Sotto abbiamo dei fogli di giornale con i soliti disegnini sull'azzurro e poi ho fatto degli sfondi un po' più neutri proprio per abbinarli con, i vari, con le varie carte più decorate e quindi abbiamo il particolare a righe con il disegno azzurro, il damascato che però ho fatto più grande per cambiare un po' quindi è, è diverso dagli altri perché il disegno è più grande e poi ho fatto ancora questo perché mi piaceva l'idea che è un, padea, un, un foglio a righe dove sopra questa volta ho fatto i papaveri come eh, quelli che trovate nelle altre carte ma sono macchiati dei vari colori che caratterizzano il kit quindi sono 12 fogli come avete visto spero che eh, che vi piacciano anche queste carte perché ho voluto veramente fare qua forse questo è il kit un pochino più un pochino più luminoso e con i colori un po' più un po' più forti che ho fatto tra tutti quelli che ho, che ho creato però mi piaceva l'idea di, di cambiare un pochino quindi ditemi cosa ne pensate voi nei commenti spero che anche questo kit vi piaccia e detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti non vedo l'ora di vedere questo kit nelle vostre mani per vedere quello che viene, viene fuori e vi auguro buona creatività e ci vediamo con il prossimo video un bacione, ciao ciao